La Bank of England è sotto pressione. Ma perché? Guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa sta succedendo alla sterlina. La settimana scorsa abbiamo pubblicato un video in cui abbiamo parlato della differenza che c'è tra le vedute della Fed e della BCE. Ora andiamo a vedere invece cosa sta succedendo in Inghilterra. Infatti anche lì l'inflazione si sta facendo sentire ed è ai massimi dagli ultimi 30 anni, quindi è ai massimi dal 1992 e come se non bastasse i costi energetici in aumento ostacolano la piena ripresa economica. Ma quant'è l'inflazione quindi in Inghilterra? Beh, a dicembre ha toccato il 5,4% su base annua, valore che è oltre le aspettative, che erano del 5,2%. Questo anche a causa dell'aumento dei costi dei generi alimentari. E qui, a mio avviso, prima di andare avanti, si apre anche una riflessione: nel senso che se avete visto il video, quello sull'inflazione, proprio il primo che abbiamo fatto, uno dei primi che abbiamo fatto, ecco che potete ricordare, potrete ricordare, come all'aumentare dell'inflazione i soldi, soggetti che tendono a essere penalizzati sono i creditori e i diciamo e le persone che ricevono un reddito fisso perché perché aumentano i prezzi aumenta tutto ma il reddito rimane fisso e di conseguenza le persone potranno comprare meno cose con quella cifra che ricevono quindi prima potevano comprare magari 100 caffè invece con l'inflazione poi ne possono comprare solo 99 o 98 per esempio comunque perché dico questo lo dico perché l'inflazione in questo caso cioè, ci sta toccando proprio da vicino perché non solo stanno aumentando i costi a livello, delle, a livello di energia, quindi i costi energetici, ma stanno aumentando anche i costi dei generi alimentari. Come leggevo oggi, per esempio, che anche le colazioni al bar semplicemente stanno aumentando sensibilmente di prezzo perché perché le materie prime con cui si fanno le colazioni quindi comunque generi alimentari stanno aumentando di molto il loro prezzo a causa dell'inflazione e quindi anche andare al bar a fare colazione inizia a costare sempre di più quindi insomma è una cosa che ci tocca veramente molto da vicino e soprattutto eh, per quanto riguarda le persone che hanno che comunque percepiscono un reddito fisso ecco che sicuramente lì la penalizzazione è ancora ancora, ancora più, più alta ma torniamo a noi perché la bank of england è sotto pressione è sotto pressione in quanto il mese scorso aveva già effettuato un incremento dei tassi di interesse ma la forza di inflazione si sta ancora facendo sentire è ancora forte e di conseguenza molti si aspettano un ulteriore incremento dei tassi di interesse da parte della Bank of England già a febbraio e molti sostengono che la forza del mercato del lavoro sia diciamo una conferma di questa possibilità infatti i tassi di interesse quando si possono aumentare? si possono aumentare tendenzialmente quando l'economia va bene e lo si fa appunto per limitare fenomeni come l'inflazione e se il mercato del lavoro è forte questo significa che ci sono occupati occupati che crescono o disoccupazione comunque che cala ecco una situazione del genere è indice di un'economia forte e quindi con l'economia forte i tassi di interesse si possono aumentare quindi diciamo che il ragionamento qual è? l'inflazione è alta in inghilterra quindi la sterlina ha un'inflazione alta però al contempo l'economia inglese va bene perché aumenta l'occupazione cosa si fa? si alzano i tassi di interesse e infatti a dicembre sono già stati alzati tuttavia non è così scontato che poi verranno aumentati anche a febbraio e tra poco vedremo il perché di fatto c'è un problema il problema è che la Bank of England ha già aumentato i tassi di interesse a dicembre ed è stato il primo aumento che ha fatto dall'inizio della pandemia e sono stati aumentati di 15 punti base portando i tassi allo 0,25% e chi sostiene che si potrebbero alzare i tassi di interesse sostiene che si potrebbero aumentare di ulteriori 25 punti base ma questo lo scopriremo a febbraio e il problema se così si può chiamare è che è molto probabile che l'inflazione in realtà poi freni automaticamente e se ci fate caso e se volete, nel senso vi invito a riguardare il video quello dove abbiamo messo a confronto le politiche della BCE e quelle della Fed. Ecco, se ci fate caso, questa visione dell'inflazione che dovrebbe tornare sui suoi passi autonomamente nel lungo periodo è, diciamo, in sintonia con il pensiero della BCE. Infatti la BCE tende ad avere una visione analoga a questo punto di vista. Quindi è un problema tra virgolette, nel senso che il fatto che l'inflazione potrebbe tornare sui suoi passi autonomamente non è una cosa negativa, nel senso che dovrebbe poi tornare insomma a stabilizzarsi senza troppa fatica Tuttavia qual è il, il problema di fondo per l'Inghilterra? È che alzare i tassi di interesse adesso in modo troppo frettoloso, diciamo, o comunque in modo troppo ravvicinato e spesso più volte magari nel corso del 2022, che è simile alla politica che ha, sta pensando di adottare la Fed, ecco, però qual è il problema? Il problema è che se poi la situazione economica dovesse portare l'inflazione a rallentare autonomamente, ecco che nel caso in cui ci fossero delle politiche restrittive in atto a livello monetario, potrebbe creare dei problemi e quindi qual è il risultato il risultato è che alcuni pensano che la banca centrale inglese non aumenterà i tassi di interesse diciamo mille volte nel corso del 2022 ma che li aumenterà molto gradualmente e che quindi probabilmente a febbraio non aumenterà già i tassi di interesse insomma sarà interessante vedere cosa farà davvero però secondo me questo è un passaggio cruciale da osservare è cruciale perché perché aumentare i tassi di interesse rischia di causare dei problemi in futuro, non aumentarli rischia di lasciare l'inflazione, non dico fuori controllo, ma quasi, perché comunque un pochino sono già stati alzati. E quindi cosa farà? Sarà molto interessante scoprirlo e lo scopriremo a febbraio. Ora arriviamo a, alla parte in cui parliamo del forex, nel senso che ovviamente tutto il discorso che abbiamo fatto ha implicazioni sul valore della sterlina. Perché? Perché l'inflazione ovviamente incide sul valore della valuta, chiaramente. Quindi abbiamo visto nei video scorsi cosa è successo con lo FMC quindi cosa è successo con la fed abbiamo visto cosa sta succedendo con la bce abbiamo visto quali sono quindi potenziali scenari che potrebbero venirsi a creare e oggi stiamo vedendo la sterlina ecco la sterlina nel senso dobbiamo osservarla e vedere cosa faranno a livello di politica monetaria perché perché anche qui potrebbero causare di fatto delle, delle dinamiche interessanti da osservare poi nel tempo nel senso cosa succederà nel senso alzeranno i di interesse se li alzeranno probabilmente la sterlina avrà un'influzione in calo e probabilmente prenderà valore per esempio rispetto all'euro che invece magari non avrà manovre di questo tipo mentre invece magari sarà più stabile nei confronti del dollaro insomma dobbiamo osservare quello che accadrà perché sarà molto interessante vedere uno quali saranno le politiche monetarie che adotteranno le varie banche centrali che stiamo vedendo e due vedere come reagirà poi davvero il valore delle valute nel senso ci sarà coerenza tra il valore della valuta e le politiche monetarie che verranno adottate che tradotto vuol dire le misure che le banche centrali adotteranno saranno efficaci nel senso riusciranno a raggiungere i loro obiettivi sarà molto interessante vederlo e lo scopriremo insieme perché sicuramente parleremo altre volte degli sviluppi di questa situazione quindi per chiudere io voglio voglio farti una domanda secondo te cosa succederà la banca centrale inglese aumenterà i tassi di interesse a febbraio oppure non li aumenterà e se non le aumenterà, li aumenterà poi più avanti o li lascerà invariati? E soprattutto cosa succederà all'inflazione e cosa succederà all'inflazione in generale, perché qui non è un problema solo dell'Inghilterra, è un problema dell'Inghilterra, è un problema degli Stati Uniti, è un problema dell'Europa in generale. Quindi, insomma, fammi sapere la tua idea, la tua opinione nei commenti, che sono molto curioso e magari ne parliamo un pochettino. Con questo, quindi è tutto. Ti ricordo di mettere like al video se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale per non perderti i nuovi video e le nuove live. E ti ricordo tra l'altro che questo sabato saremo live io e Arduino alle 18.30 perché faremo l'analisi la, delle azioni da tenere monitorate nella settimana live. Quindi se parteciperai potrai insomma interagire, fare domande, parlare, insomma vediamo un po' di azioni insieme. E niente, con questo è tutto. Ci vediamo sabato. Ciao!